Eh, Valentina Parco del Parco Lombardo della Valle del Ticino l'intervento è il recupero della funzionalità fluviale e delle connessioni ecologiche nella Valle del Ticino sì, allora, Buongiorno a tutti e grazie anche agli organizzatori che danno la possibilità di essere qua oggi eh, Allora, il mio intervento quando si aprirà eh, ha un titolo molto generico, perché appunto parla in generale di riqualificazione, eh, funzionalità fluviale e connessione ecologica in tutta la valle, ma eh, oggi mi soffermerò su un ambito particolare del parco, che è più o meno situato nella zona centrale e eh, che è stato oggetto in questi ultimi 15 anni di un articolatissimo e complesso insieme di interventi. E la, um, prima di iniziare però nell'illustrarvi nell questi interventi volevo Uh, evidenziare due aspetti che mi sembrano importanti e cioè che uh, come penso molti di voi sanno magari qualcuno che non, è, uh, non conosce bene il parco del Ticino magari non, uh, non sa questo pezzo. che appunto la, la valle del Ticino è probabilmente il corridoio ecologico più importante di tutta la pianura padana perché questo nastro azzurro e verde per i boschi perifluviali che lo circondano connette praticamente le Alpi agli Appennini ed è l'esempio sicuramente più funzionale eh, di tutta la, la pianura. Eh, tuttavia questo, questa, questa valle, eh, che appunto è stata colonizzata fin dall'antichità, non è, è semplicemente un corridoio ecologico, ma è purtroppo per certi aspetti, anche un corridoio infrastrutturale, cioè la posizione strategica fra Lombardia e Piemonte, Milano e Torino, eh, chiaramente lo pone come eh, ambito strategico anche per tutta una serie di connessioni infrastrutturali, ferroviarie, stradali, aeroportuali, abbiamo l'aeroporto di Malpensa all'interno del parco, che eh, in parte ne, eh, come dire, ne impattano e ne compromettono eh, la, la funzionalità. Quindi sebbene il parco in 40 anni abbia, eh, in 45, abbia eh, effettuato molti interventi di riqualificazione fluviale, quelli più propriamente detti, eh, una delle sfide penso più difficili ma che eh, sono state anche più stimolanti e eh, sembra insomma che stiano dando anche buoni risultati è quella di ricucire o migliorare situazioni di frammentazione che già esistevano prima dell'istituzione del parco dei due parchi perché poi in realtà c'è il parco Lombardo e il parco Piemontese e quindi la, queste, mh, queste sfide sono quelle su cui eh, il parco si è più speso proprio perché era necessario per dare veramente funzionalità a questo corridoio che venissero eh, eliminate alcune situazioni eh, particolarmente eh, problematiche, chiaramente l'altro ruolo era non creare nuove situazioni di frammentazione. E, appunto questo ambito di cui vi parlavo è, eh, riguarda questa, questa zona centrale del parco dove, eh, che viene attraversata sia dall'autostrada dall Milano-Torino e in tempi più recenti poi anche dalla linea ferroviaria alta capacità Torino-Milano. E quando alla fine degli anni 90, eh, scusate, anni 80, inizio anni 90, si cominciò a parlare del progetto di realizzazione dell'alta dell capacità e dell'ammodernamento dell'autostrada 4, eh, chiaramente mh, ci fu una preoccupazione per quello che poteva accadere al territorio, ma eh, si voleva però intervenire per risolvere una situazione di frammentazione già esistente. Cioè vedete in questa foto, questi erano i due ponti dell'autostrada, i due vecchi ponti dell'autostrada costruiti secondo la più classica concezione, quindi pile molto ravvicinate, il terrapieno che arrivava fino all'alveo all di magra del fiume e ovviamente tutto una, i sedime eh, stradali in rilevato con recinzioni che di fatto comprometteva completamente la, il corridoio nord-sud se non per qualche pi, piccolo passaggio che era stato costruito in passato più per garantire il passaggio dei mezzi agricoli ovviamente che eh, della, della fauna o comunque delle connessioni ecologiche. Eh, quindi, eh, e tra l'altro, quest'area eh, era caratterizzata anche non solo dalla presenza dell'autostrada, ma da una difesa spondale molto consistente, quella in rosso, che era chiaramente stata costruita a protezione dell'autostrada. Della, dell eh, un insieme di insediamenti sparsi, casotte, villette, regolari abusi, cioè, abusi insomma, situazioni un po' particolari, con tutte le annesse recinzioni, perché non era tanto l'edificio il problema, quanto tutte le recinzioni che. Eh, aggravavano questo problema di permeabilità. E poi la presenza di elettrodotti, di una discarica, anche quella degli anni 60, cioè di fatto questa connessione allora non era eh, funzionale. Eh, pur permanendo comunque carattere di importante naturalità perché eravamo all'interno di una ZPS, di una, di una ZSC, eh, con ambiti forestali di foreste mesofile, e anche prati aridi di, sicuramente di straordinario interesse. E quando appunto negli anni 90 cominciarono a, ad arrivare i progetti della, della TAV e poi successivamente dell'autostrada, eh, tutti gli enti territoriali, quindi il parco, diciamo un po' in prima fila, il comune, anche in regione Lombardia ovviamente, lavorarono molto perché eh, si voleva risolvere, si voleva prendere l'occasione per risolvere le criticità esistenti e quindi uno dei primi punti, due primi punti che fu, furono messi sul tavolo furono quelli di una progettazione coordinata delle due opere e possibilmente, cioè non possibilmente, comunque di un coordinamento anche delle fasi di canterizzazione per limitarne chiaramente l'impatto. Ehm, eh, a livello proge di progettazione la linea alta capacità che era in stadio più avanzato Ehm, appunto aveva fatto mostrare da subito un'impossibilità di avvicinarsi al sedimento autostradale esistente e per cui si scelse di traslare l'autostrada verso la, la, la nuova infrastruttura ferroviaria anche per allontanarla da quel centro abitato che vedete riguardato in rosso che chiaramente risentiva molto del disturbo della, eh, della tangenziale, cioè dell'autostrada dell ehm, quindi l'obiettivo sostanzialmente era quello di Oltre a creare, a spostare l'autostrada, creare delle infrastrutture permeabili, cioè con delle, um, una, una concezione progettuale che ne consentisse, cioè che non avesse più il terrapieno su tutto il sedime, ma che fosse su pile permeabili, quindi con la possibilità di passaggio. Poi l'eliminazione di tutti questi insediamenti sparsi che erano in fascia A e B di Pai e anche una razionalizzazione degli elettrodotti, che ovviamente anche a servizio dell'alta capacità dovevano essere adeguati. Questo per ripristinare, almeno nella fascia più prossima al fiume, il, il corridoio. E nel 2004 poi la, eh, le ferrovie, che come dicevo erano uno stadio più avanzato di progettazione, eh, comunicar comunicarono, scusate, via dei lavori ma subito emerse il problema che non si poteva cantierizzarle in contemporanea. E questo portò a nuovi incontri, riunioni, eh, e a un successivo protocollo di intesa che eh, prese atto di questa impossibilità di canterizzazione contemporanea, ma mise sul tavolo, e qui fu il parco del vicino, chiaramente a premere molto, nuove compensazioni proprio per bilanciare questo, questa incompatibilità che purtroppo non era superabile. Qui nel 2009 vediamo... La l'alta capacità ormai realizzata e l'autostrada che è ancora nel suo vecchio sedime nel frattempo però la, mm, eh, il concessionario aveva presentato il, il progetto dell'autostrada dell e eh, il, parco Ticino, il parco Ticino ribadì che era necessaria la rimozione dei due vecchi ponti autostradali la rinaturalizzazione del rilevato che quindi doveva essere eliminato e ridato alla... come dire... Alla, ai boschi o comunque eh, contestualizzato con quello che c'era intorno, l'acquisizione di tutti quegli edifici, la demolizione e poi eh, una ridefinizione delle compensazioni. Qua come vedete il 2008-2012 viene siglato l'accordo perché comunque anche in questa fase fu molto molto difficile eh, far accettare certe compensazioni eccetera, perché eh, insomma, ci fu un momento anche di tensione con avvocati, ecco, perché ehm, l'accordo non era così chiaro soprattutto rispetto alla, agli impegni precedenti. Eh, di fatto però nel 2012 si arriva a una quadra, infatti adesso anche con, con Sata c'è un ottimo rapporto insomma si è riusciti a lavorare veramente insieme e ad adempiere a tutto quello che era previsto e eh, oggi abbiamo, eh, questa è una, ancora una, una foto di qualche, di qualche anno fa: la linea ferroviaria, l'autostrada 4 in costruzione in avvicinamento e il vecchio sedile che eh, viene dismesso. Chiaramente eh, un'altra delle prescrizioni che era stata data era che le pile dei lunghissimi viadotti fossero paralleli in modo da consentire la, ehm, il passaggio. E questo, adesso vi faccio vedere molto molto velocemente delle foto, fa vedere la dismissione dei ponti, tutto il progetto di rinaturalizzazione del vecchio sedime, che qua vedete, insomma, è un'opera veramente anche imponente, sono circa 20 ettari completamente rinaturalizzati, che adesso sono eh, stati acquisiti al patrimonio del parco. E Queste sono sempre foto che riguardano la dismissione del, del sedime, la realizzazione di aree umide, anche di una galleria artificiale, eh, scusate ma tre minuti mi hanno sconvolta, <ride> ti avevo detto cinque minuti, <ride> qui sono stati demoliti i manufatti e uh, adesso i terreni, qua vedete la situazione antecedente con tutte queste casotte sparse, qua una foto recente di Google dove non ci sono più, sono state smantellate le recinzioni e questo ci, perm ci ha permesso di inserire quest'area all'interno di un progetto LIFE che è in corso ora, stiamo andando in affidamento, eh, dove eh, saranno effettuati appunto interventi forestali e su, eh, dei, vecchi lag dei laghetti che erano presenti eh, in quella zona che verranno eh, riqualificati, sistemati, perché erano di fatto tutti dei giardini, quindi immaginate la presenza di ornamentali, esotiche, eh, c'erano dromedari, c'era veramente di tutto in quello, no, giuro, non sto sparando, <ride> giuro. E sono circa 20 ettari anche nella parte sud invece è molto interessante perché è una zona di prato arido e anche questa è stata già oggetto di altri interventi di compensazione dove è stata potenziata la presenza di queste specie xerofile già con un finanziamento di, di terna. E eh, questo è uno di quei laghetti di cui vi parlavo, che adesso è veramente eh, poco ospitale per la fauna, è molto molto banale semplificato e che nella, um, questo prossimo autunno-inverno verrà eh, riqualificato con la realizzazione di un prato umido, di una zona arbustiva, insomma tutti interventi che chiaramente... Eh, vanno intesi come rafforzamento della, eh, della connessione ecologica o comunque eh, della potenziale area sorgente. Quindi diciamo che in questo caso due opere che quando sono state presentate avevano destato molta paura per quello che avrebbero potuto portare sul territorio grazie a un lavoro fatto molto bene dagli enti territoriali, quindi non solo dal parco, ma da tutti gli enti che hanno tenuto anche duro su certi, certi momenti, in certe situazioni eh, problematiche, hanno portato oggi ad avere una, eh, una restituzione di un territorio che era stato sottratto all'ambiente, al, all alla, agli ecosistemi e oltretutto con un ampliamento enorme della fascia golenale, la necessità di non costruire più quell'argine lunghissimo che avete visto prima, che infatti adesso è ancora presente perché il Ticino non, non ha avuto piene, ma ci auguriamo che spazzi via presso tutto quello che, già, che non è stato già rimosso e quindi anche un vantaggio ovviamente economico perché questo, questo argine che continuava a essere ricostruito costava ogni volta circa 400 eh, milioni di euro. Cioè, speriamo che arrivino, visto che <ride> nel parco la EMIS c'è, speriamo che apprezzi l'intervento e vada a colonizzare queste, queste aree, queste nuove aree messe in disponibilità. Grazie, Valentina. Nonostante il mio terrorismo cronometrico, sei riuscita a stare nei tempi benissimo. Tra l'altro, mi sembra che ci hai presentato un caso di in cui la costruzione di un ponte, il rifacimento di un ponte diventa occasione di riqualificazione fluviale e questo in Italia potrebbe essere la risposta a molte criticità che abbiamo. C'è spazio per una o due domande? Prego. Sì, eh, conviene che vieni qui. Ok, benissimo. Eh, sono Giorgia Gheibani della Lipu, più che una domanda è uno spunto perché appunto la presentazione di Valentina dove ci sono appunto le citazioni di Habitat in direttiva Rete Natura 2000, eh, è uno spunto per, per, per ricordare che ribadendo l'importanza di una pianificazione integrata è eh, fondamentale trovare anche una sinergia nella riqualificazione pluviale tra quella che sono gli obiettivi della direttiva Acque e gli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli. Questo già durante la pianificazione e progettazione sino poi al monitoraggio che a volte viene trascurato. Non è una cosa facile sicuramente, però è fondamentale per poter raggiungere appunto una piena riqualificazione ambientale e ripristinare o creare eh, dei corridoi ecologici. Grazie Giorgia, questo è un tema sicuramente centrale su cui anche noi come CIRF negli anni ci siamo spesi Vittorio Pongolino eh, salve eh, io sono passato nove giorni fa sotto i ponti del Ticino in Canoa e, e ho trovato una situazione molto disordinata nel senso che eh, mi sembrava ancora che fosse aperto il cantiere cioè non c'era quella continuità che riferite eh, si passa a malapena le lance a motore non riescono a passare, quindi, eh, secondo me, eh, la causa è dovuta al, alla dimensione delle, delle due eh, linee ferroviarie e autostradali che sono larghissime. E ho notato proprio che con i ponti, eh, quanto più sono, cioè, cioè è direttamente proporzionale il disordine che si trova sotto alle dimensioni della, delle linee di passaggio, insomma. Eh, quindi eh, lo metterei più per... Mh, farei fare attenzione insomma, ecco, quando ci sono queste grosse eh, linee di passaggio eh, bisogna stare più attenti, controllare che tutto venga mh, distribuito meglio, eccetera, eccetera, perché va messo ordine, mentre ho visto molto ordine sopra, Le, ci sono delle vie di, di passaggio sovrastrutturali ottime, ma... Sotto nell'acqua è un po' tremendo, si passa malapena, è pericoloso. E quindi. Si sta parlando del Ticino o dei rami laterali? No, no, sto parlando del Ticino. C'è sì, l'acqua così? No, no, no, eh, non ce n'era pochissimo perché le risaie non eh, assorbivano più acqua. Ormai le mietiture erano state fatte quindi eh, ce n'era abbastanza e si passava malamente. malamente quindi... Scusa, Vittorio, intendi, ecco. per disordine intendi presenza di rifiuti in alveo? No, non è disordine, intendi presenza di rifiuti sì. in Alveo? Cioè, se mm, Non si capisce bene dove, dove passare, dove eh, c'è ancora disordine cantieristico direi, sotto sotto i ponti. E, e, insomma, ci sono sberle da sei corsie sopra, no? Quindi io farei. faccio un ammonimento a tutti. Va bene, questo è sì. direi. Posso sì. spiegare che ovviamente i cantieri Magari, tra l'altro sono ancora qua. Quattro... Come scusa? Magari ci mandi qua il sì. integrativo così. <ride> no. <ride> no, beh, allora, i cantieri sono chiusi a poco, anzi, quelli forestali sono ancora eh, in corso, cioè non è ancora stato sistemato tutto. E purtroppo abbiamo anche dei problemi di pascolo abusivo negli interventi forestali, quelli realizzati da SATA. Quindi una situazione. Chiaramente, io adesso ho dovuto presentare in 12 minuti, avrei enfatizzato magari anche qualche problema eh, con un po' più di tempo, però è comunque un cantiere che si è concluso veramente da poco e va benissimo che ci siano queste segnalazioni, per cui anzi, fate, ecco, non, di, di sicuro. Cioè non, non è il parco magari che può intervenire se c'è un problema di poca percorribilità in alveo, bisogna magari riferirsi più a AIPO, però possiamo essere noi gli interlocutori che poi fanno presente ad AIPO il problema, sicuramente. sicuramente. Quello... Dobbiamo anche... proseguire, dobbiamo proseguire. Abbiate pazienza, ma il programma è molto denso. Grazie Vittorio, grazie Valentina. Chiamo subito.